Vi siete mai fermati ad osservare ciò che accade intorno a voi mentre tutto scorre velocemente? E se quel velocemente fosse solo il pretesto per vedere ciò che non accade...